Ciao, sono Marco, sto facendo due passi di defaticamento dopo la fantastica corsetta di questo pomeriggio così accaldato e voglio parlarti del metodo migliore per raggiungere l'eccellenza. Prima però lascia che io ti dica il perché dovresti raggiungere l'eccellenza, magari sarei lì a dire che necessità ho di, di diventare eccellente. Vedi, la concorrenza nel tempo è diventata sempre più agguerrita. In qualunque settore, ma anche nel campo sportivo, oltre che quello professionale. Siamo diventati di più ed è normale che ci sia più concorrenza. Ma non per i flussi migratori. Siamo diventati proprio di più. Basta che consideri che la popolazione mondiale negli ultimi trent'anni è più che raddoppiata. Quindi siamo fisiologicamente diventati tanti. Ed è naturale che se la concorrenza è diventata più agguerrita, finora lo sarà ancora di più domani come raggiungere l'eccellenza sappi innanzitutto che ti devi fare un paiolo così è vero io ti indico il metodo migliore perché tu possa faticare il meno possibile questo significa che comunque devi faticare non significa che sarà facile non significa che non sarà faticoso quello che ti occorre è un mentore e la pratica per 10.000 ore dei fondamenti della tua attività o disciplina. Un mentore chi è? Un mentore è una persona che ha già fatto il tuo percorso, quello che stai facendo tu o che ti appresti a fare tu, e l'ha già fatto con successo. In te ci crede, e questo già è un buon motivo perché tu possa aumentare l'autostima. Perché se ci chiede lui o lei, non vedo perché tu non dovresti avere fiducia in te stesso o te stessa. Quindi è già eccellente in quello che tu ti appresti a fare, il tuo mentore. E in più devi fare queste 10.000 ore di pratica, dei fondamenti, delle basi, della tua attività o disciplina o quello che vai ad intraprendere. 10.000 ore dei fondamenti. Tanto per farti un esempio pratico, guarda lo sport. Lo sport ti chiarisce tutto. Che cosa fanno i grandissimi campioni durante l'allenamento? Credi che facciano eh, azioni da supereroi? Assolutamente no. Ho conosciuto tantissimi campioni di tante discipline diverse e ti assicuro che fanno le basi, i fondamenti, fino allo sfinimento, dalla mattina alla sera i fondamenti, nel momento in cui tu avrai preso la massima confidenza con le basi, allora a quel punto puoi dire di essere vicino all'eccellenza, o quantomeno il più vicino possibile. Devi praticare per 10.000 ore i fondamenti, non ti mettere a fare cose eh, da eh, circenze che non serve. Non occorre fare tantissimo di più, devi diventare eccellente nelle basi. Quindi, tanto per ricapitolare un po', devi avere un mentore, cioè una persona che è già eccellente in quello che tu ti appresti a fare, ha fatto già le sue brave 10.000 ore e anche più, e poi falle anche tu quelle 10.000 ore. Ora tu puoi anche fare a meno del mentore, perché no? Vorrà dire che le ore di pratica brutale dei fondamenti della disciplina o attività che vai a praticare dovranno essere non più soltanto 10.000 magari potranno essere anche 100.000 il mentore su questo ti aiuterà moltissimo ti sarà un grosso aiuto per limitare le ore di pratica e gli errori che farai io spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road come cerco di fare tutte le volte che ne registro una a me non resta che salutarti. Ah, voglio aggiungere soltanto una cosa. Se vuoi che io parli di qualche argomento in particolare, devi soltanto magari scriverlo nello spazio dei commenti oppure magari scrivimi in posta privata. È la stessa cosa. Preferisco lo spazio dei commenti comunque. Ok? Non mi resta che salutarti con un abbraccio affettuosissimo e molto sudato. Ciao!